Ciao! Allora, ebbene sì, Wish ha colpito ancora e questa volta vi faccio vedere dei peluche che io personalmente adoro perché come sapete io amo le cacchette, io le adoro perché sono nata, nel sono cresciuta nel periodo di Dottoslam perale per me, le cacchette sono fantastiche, anche se ora stanno un po' tornando fuori in questo ed è periodo con dei giochi con delle cose sorpresa io le ho sempre amate perché mi piacevano erano simpatiche allora qui vi mostro i peluche che ho preso su wish a forma di cacchetta allora dunque ognuno perché sono due ognuno L'ho pagato dunque, costava un euro l'articolo e 2 euro la spedizione, ma io ho preso con un gruppo d'acquisto quindi 90 centesimi, comunque eh, si eh, sì, però avevo lo sconto del 10% quindi 0,82 quindi 2,82 euro l'uno quindi a meno di 3 euro, allora è, gra è grande perché è grandina è morbidissima, e poi lui è il maschietto, che è super peluscioso, e anche bello morbido, e poi è stampato bene, è carinissimo, eccolo qua, ma ovviamente non potendo lui restare da solo, perché è in bella mostra, ovviamente devo prendere anche la femminuccia, quindi anche lei ha la, fa ha la faccina diversa, guardate proprio, ha la faccina diversa, lei sorride, ha il blush gli occhi più carini, al il fiocchettino perché una cacchetta col fiocchettino, è più bellina. Sono carinissimi, sì lo ammetto ed è, sono assieme agli altri peluche perché io sono una patita dei peluche, sono anche loro assieme perché stanno benissimo e poi io sono un'appassionata. Non so se voi siete amanti del genere, però davvero, cioè sono carinissime, sono morbide, sono bellissime come peluche, io ho qualche problema, ne sono convinta, però sto completamente regredendo all'infanzia, io ho sempre amato queste cacchettine, ultimamente ho visto che stanno tornando di voga, di voga, in voga, con vari giochi anche a tema, però può piacere o no, io sono sempre stata una grande appassionata, chi ricorda i miei tempi di slamp Slump e Arale capirà, capirà tante cose questa è carinissima ma la coppia dovevo prendere la coppia sono anche due tipi di marrone un pochino diversi lui è più scuro lei è più chiaro perché maschio e femmina. Sì, va bene ok ho qualche leggero problema a dire allora voglio sapere da voi intanto se vi piacciono se sono carine o se sono completamente assurde se vi ho tenuto un pochino di compagnia ed è... Fatemelo sapere, magari mettetemi un like a questo video velocissimo, iscrivetevi al canale e mi raccomando a cliccare sulla campanella così verrete avvisate ogni volta che carico un nuovo video a tema ed è assurdo, ma comunque con i miei, miei acquisti online da Wish, perché io ho inutile. Su Wish trovo di tutto. E allora, alla prossima intanto, ciao!